Ovviamente ci sarà. Eh, abbiamo già tanti ospiti. Eh, per venerdì. Pre, vi preannuncio questa cosa qua. Che... Eh, in tanti mi hanno detto anche che eh, vengo e so cantare. Hanno detto addirittura cioè, Queste cose assolutamente insensate. Eh, puoi sempre sentire il video di Ten Chan. Ah, è lui, è signora? La signora Santenchan Le, È lei, signora. Ma non sento un cazzo. Perché non, non riesco a far sentire nulla. Eh, purtroppo. No, devo, devo settare meglio lo, lo strampella lì. Quella cosa lì. Quel programma lì. Il signor San Ten Chan eh, è un signore con gli occhiali molto intelligente, lo vedo. Eh, però no, non sentendo nulla, signora. Poi vedo che lei fa vedere sempre le dita. Cos'è? Una sfida a me che sono senza dita, signora? Cioè, guardi, guardi che sfide che mi fa queste sono mancanze di rispetto nei miei confronti. Guarda qua, sempre con le dita in vista. Guarda, guarda che schifo. Eh, San Ten Chan, che fa che mi, mi, mi, mi dissa sempre perché non ho. E non ho le dita io. Intanto un, hai fatto un tutorial idraulico di 147.000 views. Eh, cosa lo voglio vedere? Sì, me lo gusto tutto, scusi. Che ha fatto? No, questo fenomeno è accompagnato da emissioni di cattive idrogena. Ma che cazzo dice? Eh? Chiamare un idraulico? Usare idraulico idraulico? Ah, perché in pratica l'acqua non scende, non scende non scende vada signora mi dica che cazzo devo fare Ah, devo togliere quello Sei? bravo caccia vita. che ho fatto 147 views mortacci sua cazzo c'hai lì cazzo... che cazzo che mega schifo ma che cazzo c'hai nel <ride> bandino ma signora oh. santa Incior, ma che è Bene. ma che vomito Guarda lì, era per quello, perché ci, ci scatarrava dentro lui. Guarda lì che schifo, scatarro nero. Eh, vabbè, molto interessante il suo canale, signor Sant'Enchan. Gli, gli, gli darò un, un occhio più, eh, più importante. Eh, <ride> vabbè che il dissing lì del dito, quello lì è palese. Maledetto, maledetto. <coughs> Andiamo avanti, ragazzi. Scusate, eh, grazie. Eh sì, Sante. molto interessante. Molto interessante. Eh allora. Continuiamo sul, sul percorso che stavamo dicendo. Che mi sta scoppiando il cervello, madonna. Eh, eh sì, Demi, eh, mi dispiace. Era curiosa comunque vedere la soluzione. Era molto... <ride> Intanto, salutiamo Tony Tubo saluto, caro. Eh.